Ma questo che, che albero è? È un albero di pesca che è chiamata tabacchiera. Poi c'è anche altri alberi sì, da frutta. C'è un albero di albicocco. Questo? Esatto. Che le faccio vedere le albicocche che sono bellissime. Uh -huh. E poi c'è un albero Williams che purtroppo quest'anno me li ha buttati tutti giù in quanto un po' di vento me li ha spazzati via tutti, che ancora il primo anno è ancora piccolino. Quindi pere, albicocche pere, esatto, e, e pesca tapachiera. E, e, e poi c'è un albero di, di cose ma non fa frutti ovviamente perché non, so, non, non riesco a capire il motivo che è un, un escolo, però che purtroppo non, non riesco a fargli fare i frutti perché l'ho trovato già qua e evidentemente c'è qualche o sarà selvatico o devo farlo vedere comunque quest'anno mm -hmm. e poi invece che verdura hai? Come verdure ci sono ho messo tre tipi di zucchine, zucchine bolognesi, zucchine quelle di Milano nere mm -hmm. e le zucchine rotonde, mm -hmm. poi ho messo del pomodorino il piccarello, il ciliegino, ho messo del, del datterino, ho messo il pomodoro nero un po' di pomodoro di Sardegna, un pomodoro san gigante per insalata, poi ho messo un, un pezzettino di patate, delle fave, dei piselli, e delle melanzane che ovviamente mi hanno dato un buon risultato, delle zucchine siciliane, un po' di fragole e meloni e, e basta. E poi c'è il mio ancolino, il mio giardino di, di fiori come ben vedete. Mm -hmm. E un po di insalata mista con un angolino ombreggiato di, di basilico se sperando che riesco a mangiarlo quest'anno uh -huh. se le lumache non, è, non me lo finiscono prima uh -huh. che animali vedi quando ma no? eh, qua ci sono le lumache ovviamente che metto il lumachicida è l'unico insetticida che uso è come lumachicida poi ci sono c'è qualche topo ovviamente che quest'anno mi ha devorato un po di finocchi gambi di finocchi e basta poi non è, come animali poi ci sono non, loro. <ride> <ride> no, no, <ride> non l'ho fatto da te. No, non l'ho fatto no. da te. <ride> sta' morto, <parte> tagliala. <ride>